E oggi quello che abbiamo in aeroporto è Spot, un robot quadrupede della Boston Dynamics, rappresenta un'eccellenza a livello mondiale, probabilmente il robot più avanzato disponibile in commercio oggi. Gli aeroporti Roma e Reply hanno creato una partnership per verificare l'applicabilità di questa tecnologia in un contesto concreto operativo, per esempio all'interno dei terminal per sorvegliare le aree dove sono presenti anche i passeggeri e individuare magari un bagaglio abbandonato. Un altro utilizzo, un pochino più hard, diciamo così, può essere invece quello in ambito manutentivo, dove ci sono una serie di locali magari meno adatti a essere frequentati periodicamente da personale operativo, in questo caso il robot potrebbe muoversi all'interno di gallerie dove sono presenti cavidotti, impianti idraulici per esempio. Parliamo chiaramente di una sperimentazione al momento, quindi non stiamo sostituendo nessun servizio di sorveglianza reale ma potremmo immaginare un futuro dove i robot si affiancano ai nostri operatori per rendere il loro lavoro ancora più sicuro ed efficace.